ciao a tutti ragazzi bentornati nel mio canale oggi andiamo a parlare di ebay dropshipping nel 2022 che cos'è, se si può ancora fare, se è ancora profittevole e tutti i vantaggi e gli svantaggi per farlo quindi non dipende da questo video, resta qua con me ragazzi bentornati, bentornati a tutti Oggi andiamo a parlare dell'argomento principale del canale in un certo senso cioè il dropshipping su ebay come voi sap sapete io mi occupo da molto tempo di dropshipping su ebay ne ho parlato tantissimo eh, in questo canale vi ho dato un sacco di consigli, vi ho fatto video tutorial ma ovviamente come ogni tipo di business sia online sia offline va sempre a evolversi e a cambiare nel tempo. Quindi oggi voglio fare una breve discussione con voi se sia ancora profittevole, se sia ancora eh, diciamo un'ottima iniziativa di business nel 2022. Allora, andiamo innanzitutto a analizzare cos'è il dropshipping su eBay. Dropshipping ovviamente è eh, Business model, la formula di business che ti fa con cui vendi online qualcosa che non hai materialmente a casa e che poi spedisci al cliente finale acquistandola da un altro fornitore. Questo è il dropshipping, quindi cliente compra da te, tu compri al fornitore e il fornitore spedisce al cliente. Eh, I vantaggi di farlo su eBay, ragazzi, sono quelli di avere traffico gratuito, come ben sapete, perché a differenza di Shopify, a differenza di siti proprietari, non dovete fare ads per avere traffico e generare vendite. Il basso livello di investimento iniziale è la, la possibilità di automatizzare quasi al 100% il business. Quello che si è fatto sempre... Eh, la maggior parte delle volte nel dropshipping su ebay è quello di utilizzare i retailer suppliers Cosa sono Sono fornitori eh, che non sono veri e propri fornitori ma sono altri negozi come ad esempio Amazon o Walmart da cui si acquista e si vende al cliente finale questo si è sempre dropshipping ma viene chiamato retail arbitrage quindi arbitraggio eh, al dettaglio possiamo dire qualcosa del genere che è in italiano perché la differenza col vero dropshipping è che nel vero dropshipping tu compri lo stock lo mandi a un magazzino e il magazzino poi fa la parte logistica per te questo è dropshipping questo di comprare in altri fornitori anche su aliexpress quando comprate da aliexpress magari vendendo su shopify non è dropshipping ma è, eh, è eh, dropshipping dai, dai retailer ok perché diciamo questo? Perché è un'importante differenza da sapere quando si va a vendere su Ebay. Eh, cosa, cosa succede ragazzi? Succede che Ebay attorno al 2018 ha iniziato a mandare giù questo tipo di dropshipping. Cosa significa? Significa che ha iniziato a porre delle limitazioni, per chi vende dropshipping acquistando da altri retailer come Amazon, queste limitazioni sono per esempio un abbassamento del traffico e che ovviamente è una cosa che va a impattare molto il nostro business. Non è una cosa comunque che ci limita dall'iniziarlo. Tornando al punto del video. È ancora profittevole fare il baby dropshipping nel 2022? Assolutamente sì, con le dovute accortezze. Se volete utilizzare fornitori come Amazon, che hanno innumerevoli vantaggi che uso io stesso e che consiglio anche di usare, se sapete in che modo utilizzarli, dovete mettere in conto che andate contro una limitazione del traffico, ma anche i vari vantaggi come ad esempio un infinito magazzino. Di prodotti, un'automazione al 100% e un bassissimo livello di ingresso se poi invece volete fare dropshipping su ebay senza avere i flag ci sono le opzioni dei wholesale suppliers wholesale suppliers che sono fornitori di dropshipping con cui avete un contratto eh, con cui fate un contratto di dropshipping e questo è al 100% supportato da ebay nei loro termini e condizioni quindi non andrete contro una limitazione del traffico e potrete vendere a tutto il vostro potenziale, ma ovviamente con il lato negativo che utilizzare il dropshipping eh, dei wholesale suppliers richiede un investimento monetario di tempo un po' più complesso, dovete... È più lungo l'iter di trovare prodotti trovare fornitori affidabili e che vi diano un grande catalogo quando invece utilizzando per esempio Amazon vi basta semplicemente estrarre i prodotti importarli nel vostro negozio ebay e iniziare a vendere questa è la differenza sostanziale quindi se volete iniziare a fare dropshipping nel 2022 utilizzando ebay assolutamente sì, è ancora oggi una risorsa valida è ancora oggi un modo, un modo molto molto buono per iniziare a muoversi nel mondo online, nel mondo dell'e-commerce, se si ha basso investimento di capitale, a patto che sappiate come muovervi. Perché un altro sbandaggio di eBay è che è diventato molto, ma non è solo eBay, perché noi possiamo portare a dire eBay, ma ci sono marketplace ancora più complessi, come Amazon, come Walmart, come Etsy, dove ci sono sospensioni molto molto più facilmente, però questo devi tenere in considerazione, perché è vero che da un lato hai traffico gratuito, questo vantaggio di avere un'infinità di clienti, potenziali clienti, dall'altro devi sottostare le regole della piattaforma. Quindi se vuoi iniziare a fare dropshipping su ebay nel 2022, assolutamente sì, ma devi sapere come fare. Svarti a vedere il mio canale, ci sono decine, assolutamente decine video, di video su ebay, su dropshipping ebay che ti spiegano a grandi linee e a volte molto spesso anche in dettaglio su come fare e come muoverti. E devi essere consapevole di questo. Ora, come fare il dropshipping su eBay nel 2022? Ci sono diversi modi. Il primo è ovviamente quello del wholesale suppliers di cui abbiamo parlato, quindi devi andare a cercare i fornitori, li puoi trovare su Google, basta che metti wholesale, vuole sale, ok? Per chi non sa scrivere l'inglese, eh, suppliers e troverai una lista di fornitori. Molti fornitori ti danno una lista Excel dei prodotti da importare su eBay, alcuni hanno un'integrazione diretta con eBay e dovete quindi trovare qualcuno affidabile con un vasto numero di prodotti. Un altro modo per poter iniziare a operare sul dropshipping ebay è se volete utilizzare retailer come Amazon. In questo caso vi basterà utilizzare un software di automazione come AutoDS che vi permette di estrarre i prodotti da Amazon e importarli con un clic credente, con un clic potete importare anche 10.000-20.000 prodotti sul vostro negozio e siete pronti a partire. Eh, se volete utilizzare questo metodo vi consiglio prima di avere buoni limiti di vendita ebay di sapere cosa state facendo di avere una, eh, una consapevolezza dei rischi dei pro e dei contro una rete di account amazon o walmart in base a supplier che utilizzate per acquistare i prodotti e iniziare a muovervi <coughs> in modo eh, corretto io ricevo numerosi messaggi da parte vostra su instagram mh, chiedendomi consigli o avendo problemi con eBay o con amazon quello che dico sempre è non, non, non iniziare a correre se prima non sai i primi passi fondamentali perché è vero che è facile da iniziare come business model ragazzi però stiamo parlando sempre di un business ci sono persone che generano milioni di income eh, ogni anno milioni con questo business model e, e ovviamente quando una cosa ha così tanto potenziale deve essere trattata come business, eh, con una mentalità di investimento, con una mentalità di crescita. Mm, non potete stare lì e sperare di avere mon mm, soldi gratis senza fare niente, senza metterci dell'impegno. Okay? E ne conosco molti di persone, anche persone che sono entrate nel mio corso, che tra l'altro se volete andare a vedere è dropshippingkilometriZero.com, un corso che vi guida dall'A alla Z sul dropshipping e pay Ma comunque come dicevo ci sono persone che rischiano l'account, che rischiano il business per non avere una perdita di 5 10 euro su una vendita persone che cancellano gli ordini ora io voglio dire ragazzi, stiamo parlando di anche una questione logica se tu hai un negozio che ti genera un certo income ogni mese che mettiamo per semplicità 1000 euro di profitto al mese e hai una settimana dove magari c'è stato un errore del software, magari una serie di imprevisti, Amazon ha cambiato i prezzi, il tuo supplier ha aumentato i prezzi, e hai fatto 10 vendite in perdita, dove perdi 5-6 euro l'una, quindi sei levati, comunque perdi 60 euro. Io conosco persone che per non perdere quei 60 euro hanno cancellato tutti quegli ordini, ovviamente si sono bloccate le restrizioni eBay, perché quando vai a cancellare un sacco di ordini contemporaneamente, eBay... Eh, diciamo fa scattare gli algoritmi di sicurezza e io la vorrei condividere, ma è una cosa intelligente per non perdere 60 euro. La perdita fa parte del business, ragazzi, di qualsiasi business. Se aprite un, una pizzeria, mettete in conto che dovrete buttare dei, degli ingredienti che dovrete fare del costing, della perdita, perché è normale. Ogni business ha delle perdite e dei profitti. L'importante è che a fine mese i profitti siano superiori alle perdite e alle spese ma ci sono persone che tutt'oggi non capiscono questo basilare principio perché semplicemente eh, quanto un business a facile entrata come il dropshipping su eBay che chiunque può farlo mettendo quasi zero di investimento va ad attrarre anche tipi di persone che non sono portate alla mentalità di impresa e attenzione questo non è un insulto è semplicemente una un dato di fatto, ci sono persone che non hanno il mindset dell'impresa e che non capiscono le basilari funzioni del cash flow o comunque di un tipo di attività imprenditoriale perché stiamo parlando di questo, ricordate ragazzi, dropshipping in qualsiasi forma in qualsiasi marketplace, facebook, ebay, shopify eh, non importa in, questi, in, in che modo lo fai, è un'impresa un e se tu vuoi crescerla devi trattarla da impresa questo è molto importante da capire e se non si ha questa mentalità non su ebay non potrai fare nessun tipo di business e purtroppo ne conosco molte eh, Dovete per fare soldi ragazzi dovete imparare a spenderli prima a spenderli per le perdite a spenderli per la vostra formazione soprattutto a spenderli eh, come forma di investimento se voi non sarete capaci a, fare, a uscire soldi non sarete, mai, non sarete mai capaci di fare soldi, sì, magari a breve termine potrete fare qualcosa, ma a lungo termine sarete molto più danneggiati. Questo è un consiglio che vi ho dato in molti video, ed è un consiglio che ripetisco perché c'è gente che tutt'oggi fa gli stessi errori. Posso capire magari quelli che iniziano low budget, che non hanno abbastanza budget, e quindi si permettono un tipo di mosse un po' più rischiose, perché, ovviamente, sono già abbastanza budget. Anche se quello che consiglio è: se non è abbastanza budget, prima fai il budget. Ci siamo allontanati un po' dal punto del video, però è tutto collegato, ragazzi. Eh? Fa tutto parte mh, della, della conoscenza che dovete avere se volete fare dropshipping su eBay o comunque in generale. Comunque, dropshipping su eBay nel 2022? Assolutamente sì, se sapete come farlo, anzi, è il momento perfetto perché da quando eBay ha introdotto i pagamenti in entrata, quindi ha tolto PayPal, ha inserito i pagamenti con, con conto bancario. Centinaia e centinaia di dropshipper, tutti quelli che sono entrati a facile entrata, vi ricordo che vengono sospesi perché magari non fanno un ottimo customer service, non, non fanno non vendono prodotti di qualità e quindi si beccano um, delle basse metri che vengono sospesi sono competitors in, metro, in meno nella piattaforma e questa è una cosa molto molto vantaggiosa per chi vuole lavorare seriamente quindi ricorda investimento eh, buyer experience quindi esperienza acquirente ottimo customer service automazione e sei pronto per andare su dropshipping su ebay ti aspetta un'opportunità perfetta eh, non per forza devi utilizzare Amazon, puoi anche usare wholesale, puoi usare tanti diversi fornitori, sta a te, fai test, fai prove, ma assolutamente sì, eBay è in crescita, eh, sta crescendo ogni anno, sta acquistando acquirenti, a contrario di quelle che le persone pensano che è in fallimento. no, eBay sta crescendo come marketplace, eh, ci sono milioni e milioni di acquirenti che vi aspettano. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, registrati al canale, ti aspetto per tanti altri video ciao